ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi video dedicato agli uccellini e eh, andiamo a realizzare dei biscotti dedicato appunto agli uccellini che occupano il nostro giardino e la nostra terrazza ad aiutarmi per realizzare questo progettino oggi c'è un assistente super speciale per realizzare questa ricetta non ci vogliono né tanti ingredienti né molto tempo quindi basta davvero pochissimo la prima cosa che andiamo a fare è scaldare mezzo bicchiere di acqua al microonde, Scaldatela eh, molto molto bene Intanto che l'acqua si scalda noi andiamo a tagliare a pezzettini la cola di pesce o la gelatina Se avete potuto utilizzare anche quella E sono 16 grammi di gelatina una volta che si è scaldata l'acqua vado a versarla sulla gelatina in modo che la gelatina si sciolga completamente per aiutarla e per farla anche più in fretta eh, vado a mescolarla appunto finché la gelatina non è completamente sciolta. Vi lascio poi giù nell'info box eh, tutti gli ingredienti, precisi e precisi. Poi andiamo a versare i semini, la dose dei semini sono per la precisione due bicchieri, quindi in una ciotola vado a versare prima la gelatina e poi comincio a versare anche i semi, appunto un bicchiere alla volta e eh, come dicevo eh, il totale saranno due bicchieri di semi. Questi semini io li ho comprati all'agricola ma ho no? visto che si trovano tranquillamente anche al supermercato e mescolo tutto appunto finché eh, i semi non hanno bevuto tutta l'acqua devono eh, diventare un po' appiccicosi e aver assorbito l'acqua a questo punto prepariamo le formine sono, queste sono le formine per tagliare i biscotti più o meno a circa una distanza da un centimetro dal bordo del taglia biscotti andiamo a posizionare un pezzettino di cannuccia tagliata e questo servirà per realizzare il, un foro Dopodiché andiamo a riempire con un cucchiaino alla volta le formine per i biscotti con i semi per gli uccellini e andiamo a premere molto molto bene, i semi devono essere molto ben attaccati tra loro. Una volta riempite tutte le nostre formine le lasciamo asciugare per almeno un giorno ma ci vuole anche più tempo in base alla temperatura che c'è fuori insomma. Quando i biscotti sono completamente asciutti va, andiamo a togliere le cannucce e poi li andiamo a rimuovere dalla formina che basta semplicemente spingerli fuori e vengono fuori con molta facilità e questo qui appunto è il risultato saranno questi biscotti di semi tutti eh, attaccati tra loro tipo una mattonella e poi andando a utilizzare il foro lasciato dalla cannuccia andiamo ad inserire um, degli spaghi degli spaghi alla quale poi andiamo a fare dei nodi e che ci serviranno per appenderli eh, sull'albero appunto ecco qui basta insomma inserire lo spaghetto e poi se volete li fate il nodo se invece avete difficoltà ad appenderli eh, potete direttamente legarli nel ramo ma adesso andiamo a vedere noi abbiamo il giardino e quindi abbiamo scelto di eh, appenderli in giardino e sui rami fate attenzione ad attaccarli dove l'uccellino può appoggiarsi per beccare insomma i semini e qui appunto o li andate ad appendere o li legate al ramo, insomma come eh, vi trovate meglio in questo caso per esempio eh, l'abbiamo legato perché non era possibile appenderlo posso dirvi che questi biscotti hanno avuto un gran successo negli uccellini perché eh, gli hanno eh, mangiati tutti praticamente, lì ce n'erano quattro e li hanno mangiati tutti, ne stanno ancora finendo uno che è ancora lì appeso, però, insomma, devo dire che sono piaciuti anche agli uccellini. Qui c'è già Felix che sta aspettando che arrivi qualche ospite per mangiarselo, vai via e niente. Io spero come sempre che l'idea vi sia piaciuta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se proverete a farli.